Ciao sono Laura di Kairos Comunicazioni e in questo video di oggi volevo darti indicazioni su come andare ad intercettare i clienti online. Innanzitutto abbiamo la possibilità di andare ad intercettare quella che è la cosiddetta domanda consapevole, ovvero quelle persone che stanno effettivamente cercando i nostri prodotti o servizi. In questo caso RE. Di tutti i regni per le ricerche e per le domande consapevoli è sicuramente Google, dove tutti noi entriamo quotidianamente per andare a fare delle domande e quindi inserire delle parole chiave nella stringa di ricerca di Google. Perché si chiama domanda consapevole? Perché in quel caso, se il nostro sito è ben ottimizzato, si appare in alto nei risultati di Google e che che noi andiamo ad intercettare proprio delle persone che consapevolmente stanno cercando qualcosa quindi capisci che si tratta del target migliore quello più profittevole quello che è già nella condizione di riconoscere di avere bisogno di un prodotto di un servizio e se capita cade si trova ad atterrare su una delle pagine del nostro sito internet sicuramente sarà un cliente effettivamente interessato perché lui che si sta muovendo è un utente attivo l'altra possibilità è andare ad intercettare la cosiddetta domanda latente vuol dire le, tutte quelle persone che sono online per esempio sui canali social potenzialmente interessate ai nostri prodotti o servizi perché magari li abbiamo individuate attraverso delle campagne profilate eh, per interessi attraverso per esempio le campagne eh, gestite create con facebook ads ma in quel momento oh, sono delle persone che non sono alla ricerca non sono degli utenti attivi come quelli dell'esempio precedente sono degli utenti sì che potrebbero effettivamente rientrare in target ma che in quel momento stanno facendo altro quindi sono in una situazione diciamo di passività potenzialmente interessate quello che fa il nostro messaggio pubblicitario in un qualche modo stimolarli e andare a risvegliare quello che è un loro potenziale interesse il funzionamento ovviamente tra il target che si trova in una situazione di domanda consapevole azione e di una domanda latente invece passiva di interesse ma non attiva è chiaro che è facile intuire ed è eh, ovviamente eh, capire come muoversi verso uno e verso l'altro eh, deriva ovviamente dalla decisione, dalla strategia che abbiamo deciso di adottare a monte. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo, se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video, se invece vuoi metterti in contatto con noi e magari avere una consulenza Qui sotto trovi un link per prenotare la prima ora di consulenza gratuita. Grazie e al prossimo video.